Ciao a tutti oggi prepareremo la carbonara di zucchine il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa Gli ingredienti sono zucchine cipolla pasta corta tuorli d'uovo parmigiano pecorino olio basilico sale pepe e acqua Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla E la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7 Rimaniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 ⁇ velocità 3 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le zucchine E le facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1 aggiungiamo le foglie di basilico, 50 g di acqua e il sale facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. A questo punto frullare le zucchine per 3 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'acqua sale e portiamo a ebollizione per 5 minuti 100 gradi velocità 1 Aggiungiamo la pasta, mescoliamo con la spatola, cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo in una ciotola amalgamare i tuorli d'uovo, il pepe, il pecorino e il parmigiano ed amalgamare bene. Mettiamola da parte. Aggiungiamo la crema di uova. Amalgamiamo un attimo con la spatola. E facciamo amalgamare. Per due minuti, antiorario, velocità soft, senza il misurino. La pasta è cotta, andiamo a impiattare. Carbonara di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.